Benvenuti in questo spazio di pratica condivisa che si tiene per nove incontri ogni lunedì. Questo è il sesto, il terzo in cui affrontiamo il tema della creatività. Tutto questo percorso è finalizzato ad aiutare tutti noi mm -hmm. ad affrontare eh, i momenti di difficoltà. Eh, affrontare i momenti di difficoltà non significa evitare le difficoltà, perché quelle nella vita ci capitano continuamente. Oggi è il Covid, domani sarà un'altra cosa. Piccole, grandi, personali e collettive, le difficoltà ci sono sempre. E quindi in qualche modo ci dobbiamo attrezzare. E questo tipo di pratica non è inteso al meditare per stare meglio, perché secondo me meditare non serve a stare meglio. Poi magari dopo una condizione, ditemi cosa ne pensate, se uno sta male, perché c'è un motivo, e quindi eh, a, a volte è difficile eh, evitarlo, e, però la meditazione ci consente quantomeno di accettare quello che c'è, quello che succede, e trovare in noi le risorse per eh, vivere, eh, con dignità e anche con gioia, se, se, se ci riusciamo. E quindi questa qua è una cosa che noi facciamo per, personalmente per noi stessi, ma anche per gli altri. Questa pratica è intesa eh, non soltanto per noi personalmente, ma, ma per tutti, quando, quando meditiamo. Questo credo che per molti dei qui presenti sia una cosa già abbastanza acquisita e non è che, che vi devo convincere. In che modo in questo percorso io ho proposto diciamo, degli strumenti di, di autocura nei momenti di difficoltà? Primo con, con la cura stessa, cura della pratica, cura di se stessi, cura degli altri attraverso la metta. E poi siamo passati alla creatività, come il fare leva sulle proprie risorse sempre e comunque disponibili mh, per... <coughs> vedere la, la, il bello che c'è in noi, che c'è nella vita. E questo l'abbiamo fatto prima vedendo la creatività nello Zen, che lo Zen ci permette per le sue caratteristiche eh, anche diciamo, di eterodossia di applicare la pratica in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza della vita, anche della nostra vita de, di persone del ventunesimo secolo, così diverse da quella eh, in cui hanno vissuto persone... Contemporanee, per esempio il Buddha. Poi nel secondo incontro abbiamo fatto una pratica un po' particolare, abbiamo visto come la poesia, con le sue caratteristiche proprio di ehm, con le sue capacità di sintesi e di cogliere l'essenza di ciò che avviene nel momento presente ci può aiutare anche a supportare la pratica e abbiamo eh, lavorato con la poesia. Abbiamo seguito eh, ci siamo fatti aiutare da vari grandi maestri, se mi ricordo, vi dico. <coughs> Scusate, Tich Nathan eh, nel primo incontro, poi nel secondo Sharon, Sharon Salzberg, poi nel terzo Alan Watts e Churri Suzuki, poi vari poeti di varia <coughs> estrazione. Oggi parleremo di un, nuovo, un altro aspetto della creatività. Che è quella creatività che viene dalla libertà, dal fatto che uno non si sottopone a dei percorsi predefiniti, a degli schemi, a dei protocolli, a delle ricette, cosa che spesso tutti vorremmo, perché quasi qualcuno ci dice fai così, fai così, così, come quando si prepara una ricetta, è sempre più facile. Se invece di seguire le ricette precise ci affidiamo interamente alle risorse che sono in noi, in una totale libertà possiamo eh, diciamo approcciare la realtà in un modo completamente diverso. E chi è questo maestro che ci guiderà oggi? Proprio il maestro della libertà per eccellenza, non può essere che Krishna Murti. Krishnamurti è un altro grandissimo maestro da moltissimi citato, seguito, letto, ma non molto praticato perché Krishnamurti ha un pensiero abbastanza complesso, seppure in fin dei conti non, non difficile da capire, ma lui è soprattutto un filosofo, non ha, anche nella sua biografia, lui non è che ha fondato una scuola di seguaci che praticava e ha indicato delle direzioni di pratica ben precise, era proprio nel suo, nella sua radicalità nel suo non dualismo radicale, eh, non, non ha mai de definito eh, delle strade pre ben precise, proprio perché lui stesso, prima di tutti, ha rifiutato qualsiasi appartenenza, addirittura, non solo diceva di non appartenere a nessuna religione, a nessuna ideologia, eccetera, ma ha rifiutato anche la nazionalità indiana, anche se lui era indiano, perché diceva di non essere neanche di nessuna nazionalità. No. Quindi lui ci ha lasciato in eredità questa eh, visione di, che è possibile, eh, pur prendendo a cuore la, i destini della collettività, non appartenere a niente. Non, non sentirsi completamente liberi, eh, intellettualmente, mentalmente, spiritualmente liberi, eh, senza seguire maestri o scuole di pensiero particolare, affiliazioni non parliamo di partiti o cose del genere. E quindi eh, noi persone del XXI secolo, a distanza di una trentina d'anni dalla sua morte, possiamo vedere come questi suoi insegnamenti possono essere tradotti in pratica. Ed è quello che stasera, non dico faremo, ma assaggeremo come sempre. Io ho, ho fatto questo, ho preso alcuni passi di, di Cris Amurti, quelli in cui lui parla di, proprio di meditazione, parla della di meditazione, li leggerò, no? e faremo alcune pratiche che io penso siano in qualche modo evocative di questo suo, di questo suo pensiero. Cioè cercheremo in qualche modo in diretta di mettere in pratica quelle, le cose che lui dice, pur sapendo che, che questa pratica che faremo non l'ha <coughs> indicata lui, ma del resto lui non l'avrebbe indicata, penso, neanche con la pistola alla Tempia, perché era uno che, non, che non, assolutamente non voleva essere colui che diceva tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo. E quindi proviamo a vedere che cosa succede, che cosa diceva Krishnamurti. Vi leggo un breve passo. Una mente meditativa è silenziosa. Non quel silenzio che può essere concepito dal pensiero, non il silenzio di una placida sera, ma quel silenzio che sorge quando il pensiero, con tutte le sue immagini, tutte le sue parole e tutte le sue percezioni, è interamente cessato. Questa mente meditativa è la mente religiosa, la religione in cui non vi sono chiese, templi, canti. La mente religiosa è l'esplosione dell'amore, l'amore che non conosce separazione. Per questo amore il lontano è vicino, non è l'uno nei molti, bensì quello stato di amore in cui cessano tutte le divisioni. Come la bellezza non è a misura delle parole, solo a partire da questo silenzio agisce la mente meditativa. Quindi, Krishnamurti Murti ci propone una dimensione del silenzio, sto adesso non sto più leggendo, sto parlando io, una dimensione del silenzio come totale assenza di pensieri, di concetti, di parole, no? è una cessazione totale dell'attività intellettuale, ma non intellettuale speculativa, cioè sicuramente anche quella, ma anche il solo pensiero, il solo dare un nome a un oggetto eh, vedo quella cosa l'albero l'albero no? già, già il linguaggio già l'attribuire un attributo fisso qualcosa che per sua natura peraltro è anche continuamente cangiante, già crea questa separazione che è una separazione artificiale e questa artificialità eh, questa innaturalità della separazione è quello che crea eh, la sofferenza peraltro eh, devo dire, anche se appunto molti di voi sapranno anche, conosceranno abbastanza Krishnamurti, che nonostante noi abbiamo fatto, abbiamo seguito fino ad oggi, almeno salvo la parentesi della poesia in cui c'erano autori di tipo vario, abbiamo seguito insegnanti, e scrittori, pensatori, eccetera, soprattutto di ambito buddista, o comunque che si rifacevano al Dharma di Kottama, del Buddha Krishnamurti non c'entra niente col buddismo, ma proprio niente era uno di famiglia induista che poi ovviamente ha abbandonato anche quella religione, ma, ma proprio il Buddha non, non, non, non, lo, non era sicuramente un suo riferimento ma ciononostante, molte delle cose che lui, lui dice le possiamo riconoscere in, eh, molto affini, molto risonanti con eh, quello che è il Dharma di, di Gotama, il Buddha. Ma anche questo, diciamo, non ci interessa, perché se vogliamo, almeno per questa oretta, essere fedeli all'insegnamento di Krishnamurti, lasciamo perdere appartenenze, scuole, filosofie, eccetera. Quindi, su... <ride> Scusate, ho la ma non credo sia Covid. E, su questo... Così su questo piccolo spunto già cominciamo a fare una, una, una, una semplice pratica. Ehm, oggi alterneremo meditazione e, e parole di Krishna Murti. Vi invito a sedervi nel modo che conoscete, sul supporto che avete già a disposizione. Ehm, In quelle, in quelle modalità che già sappiamo, perché lo sappiamo, che facilitano la pratica, tipo per esempio ehm, vedere che le spalle siano rilassate, il viso sia rilassato e lo stesso l'addome. tutta calma. Qui in questa posizione seduta ci concentriamo sul respiro. In questo modo riposiamo nella fase di espirazione. proprio ci adagiamo in questo lasciare andare dell'espirazione e siccome ora lo faremo per qualche minuto, sarà abbastanza inevitabile che sorga qualche pensiero, lasciamo che i pensieri cessino da soli, soprattutto con questo lasciare andare dell'espirazione, disinteressandoci completamente del loro contenuto. Non stiamo cercando di eliminare i pensieri, ma solo di lasciarli andare e di interessarci di, del loro contenuto. A fine giornata non è facile perché abbiamo avuto tanti input di varia natura, soprattutto di carattere emotivo, ma stiamo facendo questo esercizio senza pretendere di ottenere nulla. Ecco, in questo esercizio, per quanto possiamo essere distratti, ci saranno certamente dei momenti in cui stiamo, diciamo, a stare e basta, senza ricordi, senza aspettative, senza progetti. Magari non è uno stato per tutti tut duraturo, ma ci saranno dei momenti. Vediamo qual è il piacere di stare così. Cosa, cosa proviamo a stare in uno stato in cui non abbiamo ricordi, non abbiamo collegamenti col passato, non abbiamo aspettative, non abbiamo progetti. Stiamo così, senza pensieri, senza contenuti, cullati di sottofondo dall'espirazione. Proviamo a vedere se grazie a questa assenza di pensiero riusciamo a entrare in contatto con una dimensione della non separazione. Che, sentire che non c'è nulla che ci separa dagli altri in questo momento e dal resto della realtà. Grazie proprio all'assenza di pensiero. Vabbè, come sempre sono degli assaggini, sono esercizi così per... Peraltro questo, questa cosa su Multi è un estratto da un percorso in dieci puntate che ho predisposto per poi metterlo a disposizione in Zen in The City quando la lancerò nei prossimi mesi una, una cosa, poi ne parleremo. Sono assaggini come quelli... avete presente quelle confezioni di micro di parmigiano. La differenza è che in questo caso non c'è nessuno spreco di plastica nella nostra, nella nostra pratica. Andiamo avanti con, con le parole di, di Krishnamurti, sempre a proposito della meditazione. Meditazione è scoprire se il cervello, con tutte le sue attività, le sue esperienze, può essere assolutamente acquitato. Non costretto, perché quando c'è costrizione c'è dualità. L'entità che dice, vorrei avere esperienze meravigliose, perciò devo costringere il mio cervello a essere quieto, non ci riuscirà mai. Ma se cominciate a indagare, a osservare, ad ascoltare tutti i movimenti del pensiero, i suoi condizionamenti, i suoi slanci, le sue paure, i suoi piaceri, a guardare come funziona, allora vedrete che il cervello diventerà estremamente quieto. Una quiete che non è sonno, ma è straordinariamente attiva, e quindi è quiete. Una grossa dinamo, che funzioni perfettamente, quasi non fa rumore. Soltanto quando c'è attrito c'è rumore. <ride> è molto particolare questo paragone che fa... Chiesa Muti dal cervello e la dinamo, che è quel motore elettrico che fa il contrario di un motore. Invece di prendere elettricità e girare, gira per dare elettricità. L'attenzione di Chiesa quindi, è tutta, eh, quando lui parla di meditazione, è tutta rivolta verso la mente. Cioè Lui dice: Se il problema è la mente, il nostro modo di pensare, noi dobbiamo essere indirizzati a quello. E quindi vedere cos'è tutta questa cosa che... Eh, tutto, tutto questo mh, cose in più che, che, che, me, che ci mette, che mette sopra la mente. Lui parla di cervello, ma <coughs> dobbiamo intendere mente. A quel tempo, cioè, che Muti è morto negli anni Ottanta, ma adesso non so quando è stato scritto esattamente questo testo, ma... Diciamo, per molto tempo si è fatto coincidere la mente con il cervello, oggi sappiamo che è un po' di più, è abbastanza di più del cervello stesso, però eh, non, non cambia molto. Allora, io ora vi proporrò un altro esercizio, eh, nel quale cercheremo proprio di, in questo caso, invece proprio di osservare cosa fa la nostra mente. Eh, un altro, uno proprio dei... Chi ha praticato in qualche tradizione buddista, soprattutto la vipassana, ha, sa una cosa, che il Buddha aveva insegnato che uno dei nostri, dei nostri problemi è che quando noi attraverso i cinque sensi, anzi i sei compresa la mente, entriamo in contatto con uno stimolo esterno, quindi eh, c'è una, una, una, una sensazione, immediatamente, per un, proprio per un condizionamento dovuto all'evoluzione, la nostra mente comincia subito a, a, a lavorarci sopra e a discriminarci. Cioè a dire questo mi piace, questo non mi piace, e quindi questo lo voglio, questo, non lo, questo lo respingo, e da lì magari scaturiscono pensieri, cose, collegamenti, ricordi, associazioni, ehm, pregiudizi, eccetera. Tutto un lavoro che chi, chi ha un minimo di esperienza di meditazione ha ben presente perché vede giustamente quanto fa cose inutili fa. E proviamo a farlo eh, sempre con questo atteggiamento di meditazione. Io un attimo preparo una cosetta. Eh. Allora, di nuovo ci mettiamo in posizione di meditazione. E facciamo tre respiri profondi per acquietare la mente e quindi farla partire da uno stato abbastanza già di tranquillità, perché sennò no ci si mettono in mezzo i pensieri della giornata. Tre respiri profondi. Ora ci mettiamo in, in, in osservazione dei suoni. Ci saranno, oltre la mia voce, ci sarà qualche suono nell'ambiente in cui ciascuno di noi si trova. E vediamo come, entrando in contatto con i suoni, si, la mente reagisce. No? Se formula dei pensieri di... Eh, di preferenza, di giudizio, di avversione, di attaccamento, eccetera. Siccome magari qualcuno di voi sarà in ambienti molto silenziosi, eh, allora io così per facilitare la pratica qualche, provocherò io qualche suono, qui eh, che siamo sicuri che ci siano. quello che stiamo vedendo è come la nostra mente non si accontenta di sentire di percepire un suono ma cerca sempre di lavorarci sopra qualcosa In una pratica ordinaria a volte si fa proprio l'esercizio di vedere come si riesce a, ad ascoltare i, i suoni soltanto per quello che sono onde sonore, senza emettere giudizi, eccetera. Ma ci siamo fermati allo step precedente perché abbiamo soltanto voluto vedere cose come, come lavorava in modo... Eh, Naturale, eh, la mente. Sentiamo ancora che dice Krishnamurti. Se hai intenzione di meditare, non sarà meditazione. Se hai intenzione di essere buono, la bontà non fiorirà mai. Se coltivi l'umiltà, essa cessa di essere. La meditazione è come la brezza che entra... No, ecco, un attimo un commento. Uno che ti dice così, no? se hai intenzione di meditare, non sarà meditazione... No? sembra proprio una cosa nichilista a me io a volte quando sento questi per esempio quei pensatori non dualisti radicali no? che ti dicono anche che la meditazione in fin dei conti non, non serve a niente uno gli dice chiede sempre ma che devo fare? No? E, e anche anche Cristina Murti app ha apparentemente un atteggiamento soltanto eh, Decostruttivo non costruttivo, ma dice se coltivi l'umiltà. La meditazione è come la brezza che entra quando lasci la finestra aperta, ma se di proposito la tieni aperta, di proposito la inviti a venire non apparirà mai. Però vedete che se lasci la porta aperta, eh, qualcosa, qualcosa succede. Ed è appunto il caro vecchio tema del fatto che poi dobbiamo trovare in noi stessi sì, quello che già abbiamo. In che modo? Dice Gesù dovete scoprirlo da soli, senza l'aiuto di nessuno. Abbiamo avuto l'autorità degli insegnanti, dei redentori e dei maestri. Se volete davvero scoprire cosa sia la meditazione, dovete mettere assolutamente, totalmente da parte ogni autorità. E quindi cioè, questo anche... Diciamo, questo avversione per l'autorità non è anarchia, eh, non è sovversione, ma è eh, trovare in se stessi la, la strada. E torniamo proprio alla, alla dimensione più de, della, della meditazione. Non so se avete mai notato che quando prestate un'attenzione totale c'è cioè un completo silenzio. Quindi vedete che c'è una parte costruttiva, no? Se vogliamo ottenere è la, strada, la strada del totale silenzio che si ottiene attraverso un'attenzione totale. E in quell'attenzione non ci sono confini, non c'è un centro, un io consapevole e attento. Quell'attenzione, atte, quell quel silenzio sono uno stato di meditazione. E proviamo a farlo, proviamo, cioè proviamo a farlo proviamo a fare un esercizio che in qualche modo evoca questa dimensione. Questa, così, un Anche questo esercizio, come quello precedente, sono tutti un po' giochetti che vi, vi propongo, che così, cercano di evocare questa, questa dimensione di cui parla Kishnamurti, che sono, molti, che sono eh, di molto, almeno apparentemente, molto elevate. Noi siamo più terra-terra, facciamo cosette più semplici. Di nuovo in posizione di attenzione a me. Torniamo a questa isola di noi stessi. Allora, ciascuno di noi si immagina adesso di aver perso, per un qualche motivo, di aver perso completamente l'uso del linguaggio. Purtroppo ad alcune persone capita veramente. E vabbè, noi facciamo finta che ci, che ci sia successo. Non proprio non sappiamo cosa sia parlare, non ci ricordiamo il nome neanche di una cosa non siamo in grado di descrivere assolutamente nulla, proprio come se fossimo, avessimo vissuto tutta la vita nella giungla. Non riusciamo a formulare neanche una sola parola, neanche col pensiero. Quindi non è soltanto questione di comunicazione, è proprio di non sapere, di non avere linguaggio. E adesso, partendo da questo presupposto, con gli occhi chiusi, di nuovo osserviamo ogni fenomeno che accade, non farò nessun suono finto, però insomma quello che c'è, suoni dell'ambiente, sensazioni del corpo, stati d'animo, sensazioni di contatto del corpo con il supporto, con i vestiti, eccetera. Cioè tutte quelle piccole cose che noi osserviamo durante la meditazione, ma senza nome. Senza parole. Non riusciamo a dare un nome a niente. Io sento qualcosa, ma non so come chiamarlo. No? E per cui la, la mia attenzione si ferma a livello della sensazione primaria. Quindi posso sentire soltanto vibrazione, contatto, pressione, caldo, freddo, allungamento, contrazione. No? Sensazione primaria. Ma non, non so, dare, non saprei dare il nome a nessuna cosa. E rimaniamo... Eh, per qualche minuto con questa attitudine percettiva eh, completamente priva di parole senza, cercando di non desiderare di tornare a una sezione normale cioè starci e, e vedere cosa, cosa succede in questo stato lo faremo per pochissimo in realtà Ecco, anche questo era un assaggino. Questa era la, la Snack Meditation. Ma no, vado avanti perché il tempo è questo, e sono così desideroso di proporvi di andare avanti, perché adesso <coughs> arrivano cose altrettanto interessanti. Sentiamo ancora cosa dice Krishnamurti: la percezione priva della parola, cioè priva del pensiero, è uno dei fenomeni più misteriosi. Una tale percezione è molto più acuta e interessa non solo il cervello, ma tutti gli altri sensi. Non è la percezione frammentaria dell'intelletto, né riguarda le emozioni. Possiamo definirla una percezione totale ed è parte della meditazione. La percezione senza un soggetto che percepisce meditazione vuol dire comunicare con l'altezza e la profondità dell'immenso. È una percezione totalmente diversa dal vedere un oggetto senza un osservatore, perché nella percezione della meditazione non c'è un oggetto, e quindi non c'è esperienza. Eppure la meditazione può avere luogo quando abbiamo gli occhi aperti e siamo circondati da oggetti di ogni tipo, ma questi oggetti non hanno la minima importanza. Li vediamo, ma non c'è un processo di riconoscimento. Ciò significa che non c'è nessuna esperienza vi faccio, Mi faccio notare una cosa, parentesi eh, mia, parla di comunicare con l'altezza e la profondità, profondità dell'immenso, no? cioè come di qualcuno ci sembra volerci portare in una dimensione assoluta, trascendente, no? eh, quasi una cosa quasi new age o, o religiosa di eh, passaggio a un'altra dimensione. Ma in realtà c'è proprio una cosa molto più semplice, cioè non sentirci separati. Torno a, a Cristian Murti. Cosa significa tale meditazione? Non significa nulla, non serve a nulla. Ma in quella meditazione c'è un movimento di grande estasi, un'estasi che non va confusa con il piacere. È l'estasi che comprisce innocenza all'occhio, al cervello e al cuore. Se non vediamo la vita come qualcosa di totalmente nuovo, è una routine, una noia, una cosa insignificante. Per questo la meditazione è della massima importanza. Apre la porta all'inestimabile, all'immenso. <ride> mio commento. Qua vedete che quella dimensione che abbiamo già visto qualche incontro fa della mente dei di principiante, eh, di avere un atteggiamento nella pratica di chi è aperto a qualsiasi esperienza come qualcosa di totalmente nuovo e inedito, torna qui in Cristo morti. perché è l'unica dimensione possibile di ehm, pienezza della vita. Quando uno dice, ah sì, questa cosa la conosco, sì, sì, no, già la so, Ecco, <ride> figo, eh? insomma è una cosa veramente, eh, è un atteggiamento che, che, che, che, che svilisce, il già sapere tutto, il già sapere di sapere, eh, svilisce la... la la, la, nostra, la nostra scoperta quotidiana della vita mentre il avere un atteggiamento di apertura e di stupore può eh, farcela godere appieno. Adesso vi propongo un esercizio molto bello che non ho inventato io nel quale un po' entriamo in contatto con una dimensione di questo tipo ma per fare questo esercizio diciamo, idealmente bisogna avere davanti un po' di spazio cioè, non, non lo facciamo, capisco che molti hanno di fronte al computer però se avete di fronte una parete a un metro di distanza, spostatevi e cercate di avere una cosa, uno spazio di almeno diciamo, due metri e mezzo, tre metri. E, e poi vi invito a fare questa stessa pratica all'aperto in mezzo alla vegetazione. La cosa ideale è in mezzo alla vegetazione, ma anche in casa nostra con i tanti oggetti che sicuramente, con la miriade di oggetti che sicuramente sono presenti in questa stanza dove ci troviamo, eh, va bene dovremmo fare questo volgiamo lo sguardo di fronte a noi con gli occhi aperti, apertissimi e questo sguardo lo sfochiamo completamente cioè non è una cosa facile da fare cioè, non mettiamo a fuoco nessun oggetto in modo tale che eh, ci restituisca la nostra vista soltanto un insieme di forme, di colori senza un particolare significato, cioè è, che poi è quello che effettivamente noi percepiamo. Noi percepiamo una serie di onde che interpretiamo come luce e che <coughs> ci trasmettono forme e colori. Poi dopo noi attribuiamo nomi, cose, eccetera. Però con lo sguardo così sfocato possiamo entrare in contatto con questo ehm, in, in, indefinito flusso di luce che, che, che ci arriva agli organi di, della vista, senza significati, senza parole, senza attribuzioni. E proviamo a rimanere per un po', anche in questo caso per poco, in questa nuova dimensione, di, di vista del reale completamente diversa da quella a cui siamo abituati, ma non per questo meno interessante. Per lasciare spazio alla condivisione, chiudo con un ultimo, brevissimo brano. Il, questa selezione completa di brani, completa ma breve comunque, di, di brani di Krishnamurti sulla meditazione. La trovate su Zen. come ultima lettura pubblicata. Ma tanto ve la mando per email. Dice Krishnamurti, la meditazione è davvero semplicissima. Siamo noi a renderla complicata intessendo intorno una ragnatele di idee su cos'è e cosa non è. Ma la meditazione non è nulla di tutto ciò, ci sfugge proprio perché è così semplice, perché la nostra mente è così complicata, così consumata e dipendente dal tempo. E questa mente detta le azioni del cuore e così cominciano i problemi. Ma la meditazione viene naturalmente con una straordinaria facilità quando cammini sulla sabbia o guardi dalla finestra, o vedi quelle meravigliose colline bruciate dal sole della scorsa estate? Perché noi esseri umani siamo così torturati? Perché abbiamo le lacrime agli occhi e una falsa risata sulle labbra? Se tu potessi camminare da solo tra quelle coste colline, o nei boschi, o lungo quelle candide spiagge, in quella solitudine sapresti cos'è la meditazione. Amen. A questo punto, eh, vorrei dare spazio a quello che viene chiamato sanga, cioè il gruppo, quantomeno il gruppo. Eh, sentire che ne pensate di questa pratica, di questo che abbiamo fatto oggi.